prima voglio che mi stanca la mia mi stanca la mia la mamma Chiedere, me. qui si capisce molto bene l'idea l'estetica cosa hanno in mente dei grandi viali dritti con filari di alberi unici, anche questi belli dritti non tenendo presente quello che c'è adesso proprio i, questi architetti eh, pensano in grande, modificano lo spazio, però non pensano al fatto che gli alberi sono delle creature che hanno bisogno, che sono di grande valore, più sono anziani e gli alberi più sono grandi più e più sono utili a livello ecologico diciamo il paesaggio tipico della pianura lombarda anche del ticinello sono i, i filari di pioppi pioppi che crescono molto velocemente un metro all'anno eh, gli architetti hanno intenzione di introdurre le querce molte querce hanno quasi parla della zona lungo il cavo del ticinello una grande eh, diversità di vegetali che non piace agli architetti, eh, che vogliono abbattere ciliegi, olmi, sambuco, vada bene per l'ailanto, però se noi che sono in effetti invasivi quando sono in aperta campagna e noi abbiamo visto quando hanno fatto il primo lotto, oh, eh, che hanno fatto tabula rasa su un lato del cavo, completamente. Sono invasivi questi interventi. Se qua abbattiamo abatti, abba, 156 alberi, ne rimangono solo una ventina. Questo il cavo, con tutte le sue piante, la sua vegetazione bassa, cespugliosa, alberelli piccoli, era un importante. Eh, eh. Un importantissimo rifugio per l'avifauna, per gli animali piccoli che non vanno nei campi aperti come ci ha spiegato eh, l'agronoma di Lega Ambiente con cui abbiamo fatto un sopralluogo perché lì sono soggetti di diventare prede dei rapaci. I percorsi anche non saranno ombreggiati perché sono solo, piantano gli alberi solo su un lato. Quasi i percorsi sono nord-sud ci vorrebbero su entrambi i lati, se sono est-ovest basterebbe sul lato sud così la gente camminerebbe all'ombra. Thank you.